Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare il mammut? Ah. Adri, dov'è l'abitatore? In bagno, nell'armadietto dei medicinali. Ma perché cavolo? Non ho voglia di discutere. Ehi, crep. Che vuoi? N non è che mi faresti la colazione. Eh. No, Maria, io esco. Eh... eh. eh.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 Certo che puoi, però almeno attacca il cartello da un'altra parte. Che so, un albero ad esempio. Anzi, meglio ancora. No, che fai? Fissa la Toglila! Non riesco più a muovermi! Oh no, non funziona. Oh cavolo, cavolo, cavolo, cavolo. cavolo, cavolo, cavolo, cavolo. Adri, stacca subito questa maledetta scopa! Ah, adri! Adri! Vero?